Sì, grazie Presidente. Ci troviamo davanti a un atto di indirizzo molto importante perché eh, lo abbiamo visto in questo uh, primo inizio della nostra uh, esperienza amministrativa di governo della città e durante la quale stiamo lavorando tra mille difficoltà uh, con una coperta sicuramente corta ma stiamo uh, lavorando per aumentare l'offerta di trasporto pubblico. Uh, ricordo ad esempio che abbiamo istituito diverse nuove linee come la linea 718, la linea 520 o abbiamo reso più veloce alcune linee come linea 51 trasformandola in espressa eh, e così via. Eh, però chiaramente facendo questo lavoro ci siamo accorti che eh, nella, eh, nel contratto di servizio che sono previsti, eh, programmati eh, da fare esercitare ad Atac, sarebbe opportuno aumentare di un milione eh, questa eh, previsione programmazione annuale. In questo modo avremo più margine per istituire nuove linee, ripeto, come già abbiamo fatto per le linee 718 e 520, o anche semplicemente per allungare gli orari di alcune linee. Ricordo un altro successo importante che abbiamo ottenuto ad esempio, è stato quello per la linea tram 3 di estensione dell'orario dalle ore 22 alle ore a mezzanotte e 30. Quindi tutte queste operazioni che hanno un impatto importante sulla cittadinanza sono più facili da realizzare se si ha un po' più di elasticità nella possibilità di programmare i chilometri uh, da parte di, uh, di Roma Capitale, di Roma Servizio della Mobilità e del gestore che è Atac. Tutto questo appunto io nell'atto uh, richiamo il contratto di servizio se non erro, l'articolo 6 e l'articolo 7 che definisce i LAS, che sono i livelli adeguati di servizio che eh, l'amministrazione alla fine dell'anno, ogni, ogni anno, deve eh, stabilire, e quindi ci troviamo perfettamente in linea con questo atto di indirizzo in cui impegniamo poi eh, la Giunta appunto a eh, programmare per il prossimo anno questo aumento di un milione di chilometri. Chiaramente non sarà solamente un aumento virtuale, perché anche qui eh, lo voglio ricordare: ad agosto, attraverso CONSIP, abbiamo eh, perfezionato l'acquisto di eh, 227 nuovi autobus che. Eh, inizieranno a percorrere le nostre strade per marzo-aprile del prossimo anno oltre ovviamente al revamping dei mezzi elettrici, dei minibus elettrici che sta partendo proprio in queste settimane e che vedrà quindi i minibus elettrici tornare a circolare per le strade della nostra città e da ultimo lo abbiamo visto anche l'altro giorno in commissione l'apertura per gennaio del prossimo anno del corridoio filoviario eh, Laurentina. Grazie Presidente.